C'era una notizia sulla verità dell'altro giorno, visto che anche tu collabori con il Quotidiano La Verità come editorialista, assieme a Gandolfini, insomma assieme a Silvana De Mare, insomma nomi importanti, ecco, perché poi avete il vostro mondo, i vostri argomenti che sono fondamentali. A gocce di Stato il Green Pass si evolve e cambia nome, sapete che stanno preparando il popolo, non so, una nuova, quarta, quinta, sesta dose un po' di terrore di massa, lo stanno comunque come al solito così, eh, facendo partire, il ministro fa il punto sul PNRR, annuncia la creazione di una wallet con tutti i documenti basati su un QR code, sostanzialmente e blockchain. L'Italia sarà capofila del progetto, ma c'è un punto importante eh, Gianfranco. Siamo un passo, cioè questo code, questo nuovo Green Pass eh, molto più articolato non so se cavalca il Covid come cavallo di Troia, ma ci porterà la moneta elettronica, il famoso euro elettronico. Quindi questo è abbastanza, tra virgolette, inquietante, non lo so, ma fa, fa gioco. Il disegno che toglie del contante, comunque, se vogliamo, anche una tracciabilità totale e continua, anche dei movimenti e delle spese del cittadino, anche qui in assenza di libertà. Quindi, prima della telefonata, voglio comunque lasciarti rispondere a questo primo step di, di questo quarto blocco di sosta libertà, poi entriamo nel merito delle telefonate. Prego, Gianfranco. Ma mi pare che ormai guarda, sia assolutamente evidente anche quello che diceva una delle voci libere, delle coscienze critiche, Giorgio Agamben, il filosofo Agamben, ha detto state attenti che non cadete in un errore amici, non è che il Green Pass è stato introdotto per costringere la gente a vaccinarsi, è esattamente il contrario, cioè il vaccino è il pretesto per far avere il Green Pass, il Green Pass sta diventando uno strumento di controllo, da questo punto di vista io credo che l'elite eh, abbia in mente proprio il sistema del credito sociale cinese, chi non lo conosce si informi, perché è esattamente lì dove ci vogliono portare, ha un controllo esasperato, è chiaro che questo strumento oggi vale per la cosiddetta emergenza sanitaria, ma eh, domani può valere per qualunque altra cosa, si parla già di passaporto digitale legato al Green Pass, eh, Si vogliono arrivare addirittura fino all'affidabilità bancaria, dentro quella cosa tu avrai tutte le informazioni che ti identificano e guardate che eh, noi stiamo passando al modello delle società di controllo, che, che questo sia chiaro ed evidente, eh, il passaggio successivo sarà il microchip che ormai... Se ne parlava qualche anno fa, eh, eh, quando ne parlavi ti, ti, ti, ti identificavano come un complottista mezzo matto. Oggi sta diventando la norma, lo stanno già sperimentando, funziona e la gente si sta già anche convincendo che è comodissimo avere proprio questa puntina in, in, invisibile nel dito che ti consente di non portare con te la patente, la carta d'identità la, la carta di credito, il bancomat, il tesserino professionale, tutto, tutto, la chiave di casa, la chiave della macchina, senza bisogno di password, il tesserino sanitario, per cui vai in farmacia, tac, e passi, fai la spesa, tac, e paghi. No, questa roba ormai sta diventando come, sta passando come una forma di progresso, di, di modalità evoluta del futuro, e la gente sarà, sarà contenta e si metterà in coda di farsi per farsi inserire il microchip, quindi stiamo attenti che stiamo passando proprio, il passaggio è fondamentale, si sta andando verso la società di controllo, non c'è il minimo dubbio da questo punto di vista e quindi ecco perché guardiamo con molta attenzione il fatto che l'Italia sia poi un laboratorio sperimentale, l'abbiamo visto, no, fin da, da, da eh. lo, lo, hanno, lo hanno detto in maniera evidentissima i, i giornalisti del Washington Post che tra l'altro è il giornale libero di sinistra progressista, eh, eh, con un articolo stupendo dell'ottobre dell'anno scorso in cui hanno definito proprio l'Italia un laboratorio, il primo laboratorio al mondo in cui si sta tentando questo passaggio perché è bene che lo ricordiamo anche ai nostri amici radioascoltatori eh, di Radio Libertà e soprattutto chi segue eh, sulla strada della libertà. Amici questi qui stanno eh, cambiando il sistema ci vogliono portare da quello che noi conoscevamo come democrazia liberale al, al cosiddetto security state cioè il, questo, questo sistema che i politologi americani definiscono appunto sistema di sicurezza dove praticamente funziona così che non ci sarà più un Parlamento, i partiti le elezioni, tutta quella roba lì del, del secolo scorso ci sarà una guida illuminata non politica, oggi Draghi, domani può essere chi che sia, assistita da un comitato tecnico scientifico. State attenti, comitato tecnico scientifico che cambierà no, a seconda dell'emergenza. Oggi abbiamo l'emergenza sanitaria, ci sono i virologi, domani ci sarà l'emergenza eh, energetica, ci saranno i, i tecnici di quel settore, dopodomani crollerà l'euro, ci, ci saranno gli economisti dopo domani ancora ci sarà l'emergenza climatica, loro passeranno da un'emergenza all'altra, va bene, e già la prossima l'abbiamo visto, no? quella energetica, ci dicono già che arriveremo a spegnere le luci alle 11, a non usare più la macchina la domenica come ai tempi de, dell'austerity degli anni 70, tanto ormai concetti come coprifuoco, lockdown, gli italiani li hanno già ben interiorizzati, quindi hanno già 7-8 emergenze previste fino al 2030 e si, e, si, e si andrà così. Ecco perché Roberto la disaffezione al voto, è un, è un campanello d'allarme terribile, perché questa roba sta già passando nel, nel, nell'immaginario collettivo, nell'opinione della gente, tu li senti al bar questi discorsi, basta sti partiti, basta questa politica, c'è un'emergenza, c'è una crisi, affidiamo tutto a uno va bene, e basta. Come Questa fatti. roba è pericolosissima perché si sta già realizzando e quello che, che segnalavi tu molto opportunamente è un sintomo. E per fare questo, devi controllare tutti. e eh, Arriveremo esatto. al microchip, Roberto. Arriveremo al microchip, e eh, eh, già negli Stati Uniti è stato sperimentato sotto il governo Obama. Figuratevi che il primo microchip è stato messo ai soldati durante la guerra del Vietnam, quindi eh, per capire anche la capacità attraverso le sostanze malate interne eh, del, del soldato stesso tra il coraggio e tutto il resto e l'adrenalina. Sì, Però ma noi detto... oggi, oggi, Roberto, lo denunciamo come una cosa terribile, distopica. No? Questa trasmissione sarà registrata, quindi a futura memoria. Ma guarda che per la gente sarà una figata questa roba qui. Eh. E riusciranno a manipolare la mente fino al punto che, che noi saremmo degli arretrati del secolo scorso che vanno ancora in giro con la carta di credito, la patente e il portafoglio. Loro avranno tutto in, in, un, in un dito e, e, e manipoleranno le menti al punto che la gente farà la coda per farsi mettere il microchip, come ha fatto la coda per fare il vaccino. Allora quindi attenzione. Noi lo denunciamo come qualcosa di distopico, di terribile, no? ma, ma eh, eh, eh, non è così.